Vai. Buongiorno a tutti, eccoci all'aperitivo, l'aperitivo itinerante del progetto Porto di Lampedusa. Siamo qui pronti offrendo bruschette a base dei prodotti dell'orto e babaluccia alla Picco Pacchio, ricetta originale dei lampedusani antichi. Una ricetta povera ma ricca di amore, fantasia e tradizione. Abbiamo fatto il giro di tutta via Roma, partendo da Piazza Brignone, abbiamo fatto via, via Maccaferri e adesso ci troviamo in via Lincoln, la, la via su cui si affaccia il nostro progetto. è andata alla grande eh non vieni ma tu ti fai Eh. Sì, ma rimaniamo qua. No, una cosa. Ah, ok, scusa. Sì. signora Ragazzi, ce le facciamo le tre canzoni tipiche del nostro Lamperitivo e poi diciamo due parole sul progetto, ok? intorno alla nostra ape Sì, qua davanti al nostro... insieme, intanto ci ha raggiunto il sindaco di Linosa e Lampedusa, a Marcello, con grazie, farai l'ultimo pezzo ancora tutti insieme. Dai. Babaluci che ha caratterizzato la nostra l'aperitivo, l'aperitivo itinerante del progetto Porto di Lampedusa. Intanto siamo in diretta via Facebook. Evviva! Vi salutiamo dalla parlano e si, si vogliono bene intorno ai temi ambientali di sostenibilità e di produzione di fertilità e di cibo e di cose sane. Cose sane da mangiare, cose sane di cui far nutrire anche il nostro cuore. Chiamerà infatti innanzitutto qui con me, innanzitutto Katia Billeci, della persona che... Il legno chiamerei anche qui Niccolò Mossi che è là, non vuole venire Niccolò Mossi ricercatore straordinario dell'università di Amsterdam piuttosto, piuttosto purtroppo, Tommaso Lammantia dell'università di Palermo non è potuto rimanere ha dovuto andare a via la formazione e non è potuto venire con noi un elemento fondamentale del nostro progetto così come lo sono i ragazzi di Lega Ambiente Lampedusa che supportano il progetto come partner come elementi appunto necessari di connessione con il territorio. Chiamerei qua anche Maria Leduisi e tutti gli artisti di questo orto domenico! è arrivato anche fino a Pua l'ortista che sta dopo la in cui i ragazzi di quest'orto insieme ai giovani lampedusani riscoprano l'identità isolana attraverso l'agricoltura, riscoprano se stessi le relazioni di amore che sono necessarie per la proliferazione della vita e della fertilità del suolo. E 8. venite anche più avanti ragazzi raggiungeteci tutti a questo taglio del nastro ragazzi scavalchiamo è un momento importantissimo ah, no. oh, Thank <laughs> you. lasciare così un messaggio qui ci sono persone che vengono da tutta Italia e anche da tutto il mondo Possiamo dire siamo che il anche internazionali continua, no? certo il progetto quindi continua eh, così abbiamo esatto il progetto quindi continuerà Il progetto si è andato bene, non solo per noi, per i ragazzi, ma anche per coloro che hanno collaborato in questa, in questa operazione. E la vita continua. È un e problema è di fertilità, dice lei. Lampedusa è fertile, eh. eh, Esatto. È solo da coltivare. Quindi, È solo da coltivare. E e coltivare. Perluse. E perluse. La solo da coltivare. Durante questa il prossimo Terra Camp di Lampedusa, Lampedusa quindi... Troverete orti coltivati con lo stesso amore, la stessa cura e la stessa intenzione anche nell'area proprio limitrofa al nostro orto. Quindi ci estenderemo e ci saranno molti più artisti da conoscere. Pino sei contento? Evviva Pino, evviva tutti, evviva tutti gli artisti! E grazie a che tutto questo è possibile e ha un senso Sì ragazzi no. Chi oh, no. bene adesso vando alle ciance e iniziamo a suonare abbiamo anche alcune special guest stasera oltre a Maurizio che ringrazio nuovamente ringrazio nuovamente Giovanni ringrazio, da ringrazio Damiano e ad ora io lascerei lo spazio in questo palcoscenico a due cari amici io ho conosciuto fin dal primo momento che sono arrivata in quest'isola la prima volta, Jesi e Giorgio, che ci allieteranno con alcuni pezzi. Io, allora, nel frattempo, io direi ai cantanti tutti di metterci qua e fare le tre canzoni tutte in una botta, una dietro l'altra, senza timore, e cantare le nostre tre canzoni nel frattempo che canteremo succederà una cosa speciale che ho un regalo particolare a tutti gli artisti soprattutto a Domenico, Giuseppe, Claudio Orian, Erminda Anna è davvero un regalo incredibile è un regalo incredibile perché è un desiderio Anna, è un desiderio espresso da molti di noi tanto lavoro ci sarà da fare per migliorarlo, migliorarlo. ma nel frattempo abbiamo qui Il tuo fratello è una, è una cosa Ehi! è una cosa un po' particolaretta occorre montare una bicicletta Domenico, Giuseppe, Orian, Erminda, Anna c'è una magia. Dov'è Claudio? Bene, con... Si ha cattato sigaretta, bosco, ci... Clau... per sigaretta. Clau... Perché era uno dei desideri espressi da tutti noi, in particolar modo da Claudio, ma non solo. Vai Samu, fai la magia. Signor sindaco, mi scusi, venga, venga, ci siamo anche venga. permessi di montare. Grazie anche di tutte le volte <ride> che ci hai dato l'acqua. <ride> Grazie all'assessore, abbiamo ogni tanto avuto l'acqua quando era troppo tempo che non avevamo quindi un forte applauso grazie adesso vedrete una piccola magia che si è riusciti a creare in questo in questo Lampedusa che accompagnerà la prima canzone mentre cantiamo succederà una magia che canzone facciamo? Sotto la tua finestra bellissimo allora, venite. Uno, due e tre. Sotto la tua finestra, Take five, bro. Modo, magari col cuore, con il gioco, con la mente, non so, l'importante è che lo non... facciamo. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Chiaramente la continua, rimaniamo qua a Vorrei eh, però chiudere ringraziando tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo, dei vicini di casa, a tutti quelli che hanno avuto la pazienza. I sogni, le fantasie e i desideri di tutti noi qui presenti e non solo di tutti i Lampedusani, di tutta la gente che deve credere nei sogni e, e desiderare tanto, tanto, tanto.